Don't forget siamo in diretta dopo questo fantastico video del nostro marco de bartolomeo una nuova puntata degli altri stati generali mentre il governo si chiude nelle segrete stanze di villa panfili noi ci chiudiamo nelle nostre case ma allo stesso tempo ci apriamo allo sterminato pubblico del web con i nostri contenuti oggi siamo qua con eh, la professoressa Valeria Pinto, che insegna filosofia teoretica e filosofia della religione all'Università Federico II di Napoli, fa parte di Roars ah ed è l'autrice del libro no, ho, col con... ho collaborato qualche, con qualche articolo, però non, non, non sono nella redazione. Non è proprio interno, di... interno. No. Comunque gira attorno a quella galassia, mi pare di capire, No. E il professor andrea zoc eh, in, che insegna filosofia morale all'università statale di milano autore di vari libri l'ultimo del 2020 che è critica della ragione liberale e infine abbiamo lorenzo fattori il dottor lorenzo fattori eh, dell'associazione dottorandi e dottori di ricerca in italia oggi è in questo nutrito gruppo per parlare di università il futuro dell'università in Italia, sarà luminoso o non lo sarà? Lo scopriremo, eh, sicuramente abbiamo parecchie ombre anche nel recente passato del, dell'università italiana, infatti il primo argomento che andrei a introdurre è quello riguardante la, il calo delle immatricolazioni. È uscito da poco un articolo dell'Ansa, l'11 giugno, che riporta che negli ultimi 15 anni, eccolo in sovraimpressione, eh, negli ultimi 15 anni il eh, segno meno registra 37.000 matricole, ovvero 37.000 persone in meno che si sono iscritte all'università. È un numero veramente, veramente alto che non credo che sia dovuto soltanto al, alla stasi del, della demografia in Italia, ma ci sono delle ragioni probabilmente endogene. E con questo inizierei proprio dalla professoressa Pinto se vuole dirci: insomma, qual è la sua opinione, quali sono le cause e soprattutto cosa c'è da fare per invertire questo trend. Innanzitutto saluto tutte e tutti. Eh, calo eh, delle iscrizioni, calo delle matricole non è eh, un evento nuovo, anche se sicuramente l'emergenza sanitaria. Eh, lo porta di nuovo eh, in primo piano. Non è una cosa nuova, dal 2008, dalla crisi del 2008 almeno, che si registra un calo costante. Va, ovviamente in parallelo con questo calo costante, eh, non so fino a che punto la causa, ma sicuramente una delle cause è l'aumento delle tasse, la prima cosa che viene da pensare. Eh, lo smantellamento eh, dell'università pubblica così come a lungo è stata conosciuta negli anni del welfare, del cosiddetto stato sociale, che adesso può sembrare qualcosa di arcaico, Ebbene, rispetto allora si è avuto un progressivo calo delle iscrizioni e un aumento considerevole delle tasse che sicuramente ha influito su questo segnalo c'è uno studio anche molto interessante condotto da anni dal professor Viesi, dove con dati, tabelle alla mano si mostra l'andamento nel crollo delle, eh, delle iscrizioni anche in una maniera eh, che merita di essere presa in considerazione nel senso di un calo molto più vistoso al sud con uno spostamento delle matricolazioni verso le grandi università eh, del, del nord e che appunto anche questo andrebbe eh, capito. Come leggere eh, questi dati? Eh, chiaramente con un cambio anche proprio della funzione della missione dell'università, qual è adesso la missione sociale dell'università, se ce n'è una e in che senso eh, va letta. Um, anche segnalo, secondo me, eh, un aspetto che potrebbe sembrare in contraddizione con quello appena sottolineato, cioè della difficoltà proprio a sostenere eh, gli studi, il costo degli studi. Una diserzione da parte di quelle che eh, sono le elite eh, economiche. Io ricordo fece molto scalpore quando Briatore intervenne dicendo che non avrebbe mandato il figlio all'università perché appunto eh, sarebbe stato uno spreco di tempo. In quel caso la questione certamente non riguardava eh, il denaro, un investimento vuoto, ma evidentemente proprio eh, la percezione di un'università che non serviva e non serve almeno secondo appunto, figure che però sono le figure che, che dominano il quadro politico di fatto del nostro paese, non solo quindi una sostanziale inutilità che significa anche una pressione per portare avanti in maniera forte, direi più che forte e violenta, un cambiamento che è iniziato da tempo ma che eh, evidentemente ancora non è, non è sufficiente, cioè un'università che stia interamente al servizio eh, di quelle che sono le esigenze del mercato concorrenziale, le, le esigenze delle, delle imprese, cioè una formazione interamente guidata da interessi, quindi interamente piegata alla uh, flessibilità, a quelle che sono le esigenze che di volta in volta vengono poste. In questo senso, e poi passo la parola perché non voglio, credo di aver capito che il nostro incontro ha un carattere di, di, di tavola rotonda, andrebbero letti e rivisti quei accordi sciaturati, crui, con l'industria che dal 1993 in poi hanno segnato appunto il carattere dell'università in quella che è la sua funzione, la sua missione, quella che dicevamo, la missione sociale. Credo che per comprendere diciamo, questo calo anche alla luce dell'emergenza dove tutti i problemi che ho segnalato si pongono in maniera più forte, Ecco, Andrebbero comunque eh, riletti, cosa che non, non accade in maniera approfondita, quegli, quegli accordi. Eh, per il momento mi, mi fermo, magari poi eh, possiamo anche ritornare su questi punti in maniera più determinata. Assolutamente, tanto abbiamo la nostra partita di calcio, 90 minuti di diretta su questi temi, possiamo spaziare e ritornare su, sulle questioni come vogliamo. E do la parola quindi al professor Andrea Zocca. Sì, buongiorno allora. E, allora, io mi ritrovo sicuramente nelle osservazioni fatte ora da Valeria Pinto, e che proverei a integrare su alcuni altri piani. Sicuramente, ci sono sicuramente due questioni che sono quelle che, che sono state appunto poc'anzi menzionate, ovvero il fatto che dal punto di vista della tassazione eh, in realtà l'Italia, pur essendo ben lontana, dal, come dire, dagli eccessi eh, americani o anche inglesi, comunque rimane il paese dopo l'Olanda, se non sbaglio, che ha la, la più elevata tassazione a livello europeo. Se questo si, si combina simultaneamente ad una situazione di depressione dei redditi complessiva, eh, questa componente sicuramente incide eh, nell'accesso universitario, è sicuramente una delle componenti. Un'altra componente, certamente, è anche una eh, forma di eh, caduta in discredito progressiva, che questa però non è tipicamente ed esclusivamente italiana, eh, della, della cultura in generale e della cultura superiore eh, in particolare, eh, che è legata alle dinamiche eh, diciamo alle dinamiche generali eh, innestatisi a partire dagli anni Ottanta con una, eh, un progressivo eh, degrado dell'immagine dell stessa dell'intellettuale, eh, del ruolo delle forme di pensiero, delle forme di espressione libera all'interno della società, una focalizzazione sul profitto, tutte componenti molto note legate alla rivoluzione neoliberale eh, degli ultimi mezzo secolo che eh, di fatto diciamo, ovviamente non parla a favore di, una, eh, o di un incremento dell'interesse per gli studi superiori. E questo, diciamo, questi sono due elementi a, ai quali io aggiungerei eh, almeno uno o due ulteriori fattori in primo luogo il fatto che ehm, noi dobbiamo sempre pensare che per una parte significativa della popolazione universitaria insomma delle nuove matricole l'università è una, come dire, un luogo non soltanto o non principalmente di arricchimento personale ma è un luogo di come dire, investimento in vista di un impiego c'è questa componente, questa componente molto spesso viene interpretata in maniera a mio avviso ehm, strutturalmente carente eh, da molti giornali, fogli anche eh, autorevoli, ehm, lamentando la scarsa eh, spendibilità sul mercato dei laureati. E, ecco, su questo punto io credo che c'è una condizione di arretramento culturale molto profondo delle classi dirigenti italiane. Ehm, qual è il problema? Il problema di fondo è che ehm, l'Italia ha scommesso e ha continuato a scommettere eh, negli ultimi decenni, io direi negli ultimi 40 anni almeno, su una eh, conquista di spazi di mercato, eh, fondamentalmente mirati al eh, più classico e anche direi eh, vetusto paradigma della compressione salariale per acquisire quote di mercato estere. Il, come dire, le discussioni, le grandi discussioni che si sono fatte anche sulla scorta naturalmente di pressioni europee molto note, ehm, hanno riguardato la... Ehm, apparente necessità di incrementare la competitività in che senso? Nello specifico senso di incrementare la dimensione di flessibilità, di disponibilità eh, a, eh, ad impieghi molteplici, di eh, la decontrattualizzazione, tutte componenti che essenzialmente mirano a ridurre i costi di produzione e ridurre l'impegno eh, diciamo economico delle aziende. Questo è sempre, fa parte come dire, del gioco eh, capitalista, quindi non è nulla di strano, però nei paesi più avvertiti questa cosa è sempre combinata con un'altra componente, cioè con l'idea di che scelta strategica si vuole fare in un paese. Ora, la scelta strategica fatta in Italia è stata quella di, la, de, la metto giù un po' brutalmente, di pensare di fare i eh, competitors della Cina, cioè, tu vuoi, fare, vuoi competere con, sulla, sulla dimensione del, del, della, pro, del, dei prezzi di, di produzione eh, in un ambito in cui eh, tre quarti del pianeta parte da livelli salariali che non sarebbero minimamente gestibili con una produzione in loco in qualunque paese europeo. Quindi una scommessa perdente dall'inizio. È ovvio che in un contesto in cui eh, i posti di lavoro qualificati, cioè i posti per cui vale la pena di fare un investimento in uno studio superiore, sono in progressiva riduzione nel contesto italiano. Ma questo non è fatale. Cioè, questa è una scelta strategica del paese. Una scelta che poteva andare diversamente, che in altri paesi è andata diversamente, e che invece nel nostro paese... Eh, come dire legata a, una, a questa classica immagine forse per una questione di nostalgia dei, da padroni del vapore dell'Ottocento ehm, la prevalente pressione è andata sul tenere eh, disciplinarmente controllate le eh, diciamo, istanze eh, o rivendicazioni eh, dei ceti salariati e, ma non senza un progetto di eh, investimento qualificato che aumentasse fondamentalmente il valore aggiunto dei prodotti perché il problema di fondo è questo eh, si può competere un po' brutalmente a due livelli si può competere su, qualificando la produzione essenzialmente a livello quindi ricerca, sviluppo, tecnologia miglioramento delle qualità produttive a tutti i livelli nella loro ricezione, nella loro progettazione eccetera o si può pensare di eh, avere eh, le persone che raccolgono i pomodori ai prezzi più bassi, okay? questi sono come dire, i due modi, se si punta sul secondo piano, senza, nessun, naturalmente, eh, senza disprezzare affatto eh, chi raccoglie i pomodori perché come dire, è un lavoro necessario, però il problema di fondo è che questa come scelta strategica del paese è una scelta perdente, ed è una scelta che naturalmente a livello di incentivo a fare un investimento sulla pro nella propria formazione è ovvio che non paghi le persone che hanno una, eh, diciamo una spinta interiore a qualificare eh, la propria formazione indipendente dall'idea di un investimento economico lo faranno ugualmente co ma coloro i quali eh, non sono inclini a farlo tenderanno a eh, non farlo o eventualmente spenderanno eventualmente se hanno le risorse per farlo spenderanno queste risorse eh, in una, uno studio all'estero non perché lo studio all'estero sia più qualificato di norma non lo è ma semplicemente perché ci si prepara già ad un contesto di lavoro che non sarà in Italia e quindi eh, uno va a fare un'università, uno studio terziario eh, in una sede estera perché questo consente di eh, diciamo, essere già con eh, una base in una zona che promette migliori salari, promette una migliore offerta eh, di lavoro. Mi, mi taccio perché vedo che ci sono delle richieste di parola, quindi lascio volentieri la parola. Sì, ecco, la professoressa Pinto eh, richiede un intervento riguardo a, a delle sue affermazioni e noi le diamo subito la parola. Eh, io sono assolutamente d'accordo con quanto ho appena detto da Andrea. Un unico punto, forse ehm, ho qualche dubbio. Eh, competitori della Cina, sì, però guardiamo bene, la Cina eh, oramai investe tantissimo sull'istruzione e anche sull'istruzione superiore. Insomma, eh, le università cinesi è chiaro che non parlo eh, di qualità eh, intrinseca, ma eh, parlo di quelle quello che è il mercato dei titoli universitari, le università cinesi sono stabilmente ai primi posti dei vari ranking, eh, chiaramente sono anche ranking fortemente, pensiamo anche a quello di, di Shanghai, eh, manipolati a questo fine, però per dire non, non guardiamo alla Cina come si poteva guardare una ventina di anni fa eh, come luogo dove si fanno i bulloni, i tarocchi eh, e i pezzi di ricambio eh, a basso costo eh, per competere sul mercato. Poi occidentale. Eh, mh, anche in Cina abbiamo che oramai la, la conoscenza è come tale materia prima eh, di eh, valorizzazione eh, e dunque anche lì possiamo parlare di una di una società della conoscenza e di un'economia della conoscenza, solo questo, quindi ecco, ehm, direi ehm, che forse se guardassimo alla Cina la nostra situazione, realmente alla Cina la nostra situazione in termini di investimenti nello studio, nell'università, nello specifico, forse sarebbe migliore. Ecco, se il professor Zoc eh, credo che voglia rispondere a sua volta, poi dopo passiamo a Lorenzo. Sono perfettamente d'accordo, l'esempio eh, era volutamente approssimativo per venire incontro come dire, ad una eh, percezione tradizionale di che cosa sia la produzione cinese, la realtà è che la produzione cinese è cambiata, è variata e qualificata enormemente anche a livello intellettuale e tecnologico negli ultimi decenni, quindi... Noi abbiamo ancora questa visione molto spesso della produzione cinese come produzione essenzialmente di massa a basso costo che ancora c'è naturalmente visti anche i numeri enormi della società cinese, però eh, ha perfettamente ragione eh, Valeria Pinto di, a ribadire che loro hanno fatto un percorso che sarebbe stato bello come dire avessimo fatto noi dal punto di vista di un investimento nella riqualificazione della eh, cultura. Ovviamente resta il fatto che se non è la Cina la, ci sono... Eh, centinaia, sono miliardi di persone pronte a fare qualunque lavoro dequalificato sul pianeta quindi diciamo non sarà la Cina saranno altri ma il problema rimane ecco, non si può competere con quelli salvo ovviamente ad un costo molto elevato, basta tutto qua Benissimo, allora adesso passiamo a Lorenzo Fattori a cui però chiedo anche su questo punto, sul calo delle immatricolazioni, quindi meno italiani che si iscrivono all'università sappiamo che nelle classifiche siamo veramente in fondo a livello di eh, numero di laureati per popolazione, ma su questo influisce e se sì in che modo anche la questione del numero programmato? Sì, allora, innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori a nome dell'Adi per averci invitati a partecipare e, e prima di rispondere alla domanda faccio pure un passaggio perché... La battuta, la battuta, la riflessione sulla Cina mi ha stimolato. Io credo che ehm, in, nel momento in cui l'Italia ha fatto delle scelte strategiche sul mondo universitario, con, con l'Albania, con la Romania, ecco, con la Romania, con la Polonia, avvalendosi anche magari della, della mutazioni diciamo così rispetto all'apertura dei mercati eh, riguardo eh, invece eh, la questione delle matricole con, con anche la questione posto che io mi accodo eh, alle riflessioni che hanno fatto i professori e i suoi intervenuti prima di me, sono tutte cose ovviamente che io non posso che condividere ovviamente l'influenza dei numeri chiusi è, è fondamentale perché anche se non ha un effetto Uh, diretto, nel senso di tagliare fuori m, tutte le persone, posto che um, c'è stata un, un, un, una crescita costante dei numeri chiusi, perché quando si parla di numeri chiusi, in genere in mente i, ehm, i quattro corsi di laurea eh, a impianto nazionale. Cioè, diciamo, resi chiusi la normativa nazionale e non pensa a tutti i numeri chiusi messi eh, dai singoli atenei o dai singoli dipartimenti eh, in modo non centralizzato um, purtroppo c'è la connessione che va così così oggi sì, Siamo schiavi uh, di dicevo mh, eh, questo è quando la tecnologia ci tradisce e dicevo quindi ci sono i numeri chiusi, quelli più noti, insomma, quello più noto è il caso di medicina, che ovviamente risentono di pressioni di tipo ordinistico, non è la loro istituzione, i quattro, diciamo, di rilievo nazionale. E poi ci sono tutti i numeri chiusi inseriti ehm, dagli Atenei spesso per, ehm, come risposta eh, al, al calo delle risorse, perché nel sistema altamente burocratizzato che c'è oggi dell'università, ovviamente, come è noto, non si può eh, aprire un corso se non rispetta determinati parametri, non si può tenere in piedi se non rispetta determinati parametri, eh, tra cui anche eh, un certo numero di docenti per un certo numero di studenti, che sembra una buona idea, però se poi non c'è il finanziamento necessario ad assumere i docenti e a, a, a far funzionare le strutture, qual è la, la, la soluzione è che si devono chiudere i corsi di la laurea oppure contingentare gli accessi. E dunque, e ritorno alla vostra dicendo all'inizio, non solo c'è l'effetto delle persone che vengono materialmente lasciate fuori perché non passano i meccanismi di selezione, c'è tutto il, quello che non si riesce a quantificare dell'autoselezione delle persone che non ci provano proprio. Quindi, diciamo, ma questo eh, lo dicevo all'inizio, c'è stata una scelta di modello, da parte eh, dell'Italia come modello di sviluppo sulla dequalificazione e che ovviamente mette a un certo da un certo rilievo cioè poco all'insegnamento superiore, all superiore. Alla, in particolare insomma, noi abbiamo avuto un ministro che ha detto chiaramente con la cultura non si mangia quindi più chiaro di così che cosa che cosa vogliamo e eh, c'è da dire um, che questa cosa mica la pensava solo lui Cioè, noi abbiamo un sistema un, uno dei grandi problemi anche quando si parla del collegamento università eh, lavoro università mondo delle imprese è che noi abbiamo eh, un sistema imprenditoriale che se andiamo a prendere i dati a fare un confronto eh, con eh, il resto d'Europa, restando all'Europa, in media il titolo di studio è basso, il che significa che più difficile il nostro sistema imprenditoriale, si, ci si renda conto del valore che ha chi ha un alto titolo di studio, dalla prospettiva del dottorato questa cosa poi è visibilissima. Del resto, il modello italiano è da sempre quello delle piccole e medie imprese, del piccolo e bello, che ovviamente ha una scarsa propensione alla ricerca e sviluppo, e quindi il valore aggiunto di chi è un atto di studio non c'è l'adeguato contesto perché si esprima. Io credo che eh, sia questo, diciamo, un, un aspetto che in parte, eh, in aggiunta a quanto si diceva prima, eh, spiega un po' cosa c'è nella dimensione di questo di questo calo delle matricole. Benissimo, allora adesso e poi, per datimi. Scusami. Concludo, no, volevo aggiungere solo una cosa che avevo dimenticato. C'è un problema eh, che eh, come dire, è proprio ehm, strutturale, nel senso che studiare è costoso. Costoso come tasse, i sistemi di tutto lo studio non sono eh, adeguati, non sono sufficienti e molti molti hanno bisogno di andare a lavorare anche solo per trovare la propria indipendenza perché comunque ci sono contesti in cui può essere un passaggio necessario quindi ci sono un insieme di aspetti che determina l'output che vediamo bene c'era il professor Zoc che voleva aggiungere una cosa sul numero chiuso quindi a facoltà. Sì, sì, grazie, eh, no, bre proprio brevissimamente. Eh, è tutto tutto l'essenziale è stato già ricordato da fattori eh, poc'anzi, e eh, solo una piccola clausola. Eh, ora, certamente il problema del numero chiuso è un grande problema, è un una questione legata ovviamente alla, essenzialmente alla questione delle risorse, eh, perché il rapporto eh, per quanto mh, tarato in maniera molto ampia rispetto a parametri internazionali comunque in molte realtà è tale che il numero di docenti non riesce a far fronte al numero delle iscrizioni quindi è necessario in qualche modo contenere il numero delle iscrizioni ma a questo si aggiunge secondo, un secondo fattore che a mio avviso è ehm, strategico a livello di organizzazione e non so neanche come si possa ovviarvi eh, a livello nazionale cioè ehm, l'autonomia universitaria ha condotto attraverso meccanismi interni di eh, assegnazione delle risorse sulla base di certi parametri ha innescato delle, ehm, dei circuiti virtuosi e viziosi, cioè in alcune sedi abbiamo cominciato ad avere crescite esponenziali di studenti, tipicamente grandi sedi di grandi eh, aree urbane, in altre sedi trovato, ci troviamo di fronte ad una contrazione drammatica delle iscrizioni e quindi in realtà ha un problema opposto, in questi casi non c'è proprio bisogno di eh, introdurre un numero chiuso per contenere. Il problema è che tutte queste situazioni sarebbero spesso viabili eh, attraverso una, come dire, una riequilibratura delle iscrizioni, che sarebbe salutare dal punto di vista del sistema cioè per che motivo dovremmo avere regioni depopolate dal punto di vista delle università e della popolazione universitaria e regioni sovrappopolate. Questa è una, una patologia da tutti i punti di vista dal punto di vista dei costi dal punto di vista ovviamente della competizione per non no, ci sono posti in casa dello studente sufficienti, quindi competizione sul piano del, degli affitti del, ci sono tante dinamiche che non funzionano da questo punto di vista Ora, su questo punto eh, non solo non si è fatto nulla, ma si è continuato e si continua ad insistere andando nella direzione di creare grandissime concentrazioni in cui l'idea è che dovrebbe accadere tutto, di questi giorni il piano Colau riprende per la miliardesima volta il discorso dei grandi hub della ricerca, e vai, cioè c'era appunto l'idea di, di, di avere del 3-4 grandi dove poter concentrare le risorse e il resto del paese può tranquillamente andare a zappare, d'accordo, questo è il, il messaggio di fondo ed è una, una pianificazione drammaticamente miope che tra l'altro ha un'incidenza di tipo censitario ovvio perché se io comincio ad avere un, università che eh, sono eh, in evidenti difficoltà in alcune aree eh, si, può, si, si può fare un ragionamento del tipo vabbè allora ti mando proviamo a fare lo sforzo di mandarti nell'università, nella grande università però molti non ce la possono fare a fare questo tipo di salto quindi c'è proprio il, il fatto di concentrare in determinate aree crea anche un gap dal punto di vista eh, censitario cioè molte persone oltre ai problemi normali di ad affrontare le spese hanno anche la, la, le spese accresciute per forme di fuorisede particolarmente ambiziose e particolarmente quindi onorose per le famiglie eh, quindi da questo punto è un, è un punto che a mio avviso dovrebbe essere veramente ripensato radicalmente noi dovremmo avere una distribuzione delle sedi universitarie una riequilibratura che eh, risponde che sia maggiormente fisiologica e risponda alle eh, come dire alla diffusione alla necessità di una diffusione della cultura eh, di istruzione terziaria sul territorio nazionale. Basta, tutto qua. Bene, bene, adesso eh, visto che comunque aveva già introdotto nel suo intervento di prima il professor Zoc eh, l'argomento, eh, c'è un articolo del Sole 24 ore uscito il 6 marzo del 2019, eccolo qua in sovraimpressione, che dice esattamente perché in Italia si fabbricano laureati inutili per le imprese. Adesso io, eh, gli amici dei sole 24 ore, i compagni dei sole 24 ore, insomma non so come possano dire a qualcuno che è inutile, però ecco una, riflessione, una breve riflessione su, su questo argomento, secondo me già, già l'abbiamo un po' iniziata, eh, è utile. Vorrei sentire intanto la professoressa Pinto, è vero che noi produciamo laureati inutili? Beh, io sottolineerei quel per le imprese, mh, nel senso che eh, mi pare singolare che eh, mh, sia pensata l'università come un servizio da rendere alle imprese segue, seguendo appunto quelle che sono le esigenze di volta in volta eh, avanzate dalle, dalle imprese. Um, prima di tornare su questo punto approfitto per... Eh, credo che le due cose abbiano anche una connessione su quanto diceva prima Andrea Zoc, cioè mh, un, un inevitabile, direi, dato appunto... Eh, la struttura eh, capitalistica della nostra istruzione e una inevitabile tendenza alla centralizzazione e alla concentrazione quindi questi processi per cui si formano grandi hub così come sul piano de, per, per quanto riguarda l'istruzione così come per quanto riguarda anche la ricerca abbiamo grandi concentrazioni eh, di eh, per esempio riviste in mano ad un unico editore, abbiamo grandi centri di ricerca, sono processi in qualche modo inevitabili nel momento in cui uh, l'istruzione è strutturata nel modo che abbiamo, che abbiamo detto, insomma si, si pensa alla conoscenza e al sapere nei termini appunto di un'economia capitalista della, della conoscenza. quindi Inutili, eh, sicuramente eh, inutili eh, in base a delle esigenze che sono però eh, fortemente variabili e mh, quindi in questo senso io oh, starei fortemente attenta insomma, a eh, non piegarsi, cosa che di fatto invece avviene, a eh, quest'idea del di una flessibilità molto forte anche nel, per quanto riguarda l'istruzione, cosa che invece adesso anche alla luce dell'emergenza eh, Covid viene sempre più prospettandosi, nel senso che in quel vecchio progetto, perché risale oramai agli anni 90, anzitutto suggerito dalla, dalla Banca Mondiale del Uh, lifelong learning, cioè della formazione permanente e continua, sta di nuovo rispuntando in maniera prepotente, legata però uh, questa volta uh, l'idea al piano di digitalizzazione uh, del, dell'università. Um, tutti i discorsi di questi giorni uh, sul cambio di passo uh, necessario per quanto riguarda l'istruzione universitaria che sempre più viene chiamata però adesso fateci caso istruzione terziaria insomma, tutti i discorsi eh, tendono a, a spostare mh, su piattaforme l'insegnamento um, adesso la questione è posta nei termini eh, di una didattica che deve mh, prendere in considerazione l'emergenza sanitaria però è anche esplicitamente detto che um, in realtà l'emergenza accelera processi che comunque si sarebbero compiuti, processi che sono in atto da tempo, per i quali eh, ora si fa in 5 eh, mesi, 2-5 mesi, queste sono le parole esatte delle, del Ministro, ciò che si sarebbe comunque fatto nei prossimi 5-10 eh, anni. E dunque una istruzione eh, su piattaforma, veramente si viene a delineare una università delle piattaforme, ci torneremo magari dopo, che può essere più rispondente appunto eh, riguardo alle esigenze de delle imprese con una ristrutturazione completa dell'insegnamento che viene ingegneristicamente pensato proprio eh, a questo fine, quindi con moduli Componibili e scomponibili, ma appunto su questo magari torno, torno, torno più avanti. Bene, benissimo. Sì, sì, torneremo assolutamente su questo tema, anche perché ha scatenato ultimamente un dibattito furioso direi, nella comunità. E, Lorenzo Fattori, ci sono laureati inutili? Ma um, questo. Per uno che ha studiato sociologia è una, eh, una battuta, come dire, non so, è considerata a volte la scienza delle merendine, la sociologia, assieme a altre discipline che hanno una caratterizzazione eh, peculiare tra l'umanistico e il sociale, eh, però so, ovviamente no. Noi anzi, in Italia scontiamo un ritardo enorme nel numero di laureati, e forse lo so che sembra tranchant detto così però forse una delle spiegazioni del perché il nostro sistema sociale economico è così uh, come dire in difficoltà rispetto ad altri paesi e ad altre stagioni del sistema italiano insomma io credo che su questo parlino i dati oxe che sono tremendi sull'italia uh, nostro tasso di, I nostri tassi di erudizione sono eh, da paesi del terzo mondo, senza per questo voler eh, come dire, insultare i paesi del terzo mondo. E, e su questo, insomma, eh, come dire, mh, si mostra il fallimento di un progetto di sviluppo legato, appunto, si prima, alla svalutazione eh, del lavoro e ehm, all'idea all che ci fosse un pezzo di paese. Che, perché al fondo di questo progetto c'è questo, l'idea che un pezzo di paese, la parte nord, dovesse essere pienamente europea, pienamente sviluppata, e un altro pezzo di paese, la parte sud, fatte salve alcune grandi conurbazioni, dovesse essere sostanzialmente un luogo dove fare turismo. Che è, mh, come dire, è un progetto che è riemerso palesemente anche solo poco tempo fa, con il regionalismo differenziato, con eh, le, le posizioni ehm, insomma, che, che erano espresse insomma, al governo precedente da autorevoli diciamo così, eh, ministri, è abbastanza palese. Insomma. Il punto vero è che tutto questo è abbastanza palese, è stato detto e ridetto pubblicamente, è mancata però, io credo, una, ehm, anche una reazione del mondo universitario. Questa cosa io credo che ce la dobbiamo dire in modo anche abbastanza sincero. Eh, va bene che il mondo universitario italiano e eh, ora, eh, come dire, ehm, forse inizia a prendere consapevolezza di questi processi, ma nella stagione in cui sono state attuate quelle disposizioni che hanno portato alla situazione attuale, e parlo, dalla Roberti del 90, alle riforme degli anni 90 pieni, alla Gelmini, noi abbiamo avuto un pezzo di mondo universitario che si è attivato, quello degli studenti, dei dottorandi, dei precari, ricercatori precari, e la gran parte della fascia dirigente del mondo universitario. I rettori, gli ordinari, che ha fatto orecchie da mercante dal... Come dire, dal dire che andava tutto bene, che si sarebbe sviluppato il sistema italiano, l'università sarebbe rinata eh, con le politiche della Gelvini, delle eh, tecnocrazie dell'Anvur e insomma eh, quindi ha cercato il suo tornaconto all'interno del sistema che si andava costruendo invece di assumersi la responsabilità di dover fare la sua parte per difendere quel, quello che c'era di buono nel sistema precedente, che non è che fosse tutto buono però insomma qualcosina in più si sarebbe dovuto fare. Certo, adesso invece andrei su una questione più attuale, diciamo, cioè nel senso sono tutte realtà attuali, però che ci è piovuta addosso, ehm, e come sta l'università alla luce della crisi del coronavirus? Nel senso, ovviamente in Italia si è parlato molto del sistema sanitario, ovviamente è chiaro con tutto quello che è successo, ci siamo resi conto, forse, o eh, forse ce lo dimenticheremo presto, che è un settore che non si può definanziare, che il, la sanità pubblica è necessaria e, e, e via dicendo. Vale anche per l'università. Una, una piccola premessa, è molto difficile parlare di scuola-università in italia anche in televisione di solito quando ci sono nei talk show eh, persone che parlano di università o scuola misteriosamente cala lo share quasi che non interessasse a nessuno no in realtà dovrebbe essere una delle preoccupazioni centrali eh, per eh, non solo per il governo per il parlamento ma anche proprio per il popolo italiano anche perché interessa non solo quelli che frequentano eh, le scuole o le università ma tutte le famiglie eh, dello Stato, insomma. E quindi, alla luce della crisi del coronavirus, ehm, ci siamo accorti che anche l'università ha dei problemi, non può essere sottofinanziata, ci siamo accorti che non, non è sufficiente quello che si è fatto e soprattutto, le mancano le strutture, e soprattutto come sarà l'università da settembre eh, la didattica a distanza di cui, a cui avevamo accennato, aveva accennato poco fa la professoressa Pinto eh, sostituirà la didattica tradizionale è un'integrazione giusta faccio una piccola, una piccola eh, eh, intervento io e dico forse prima di parlare di didattica a distanza e di tutte queste tecnologie essendo in uno stato in cui gran, una buona parte di popolazione non ha una connessione stabile, forse no Bisognerebbe fare prima altri ragionamenti. Comunque lascio la parola al professor Zoc per parlare di tutto questo mondo. Ecco. Sì, grazie. Hai eh, fatto 12 domande, quindi adesso diciamo, mi lascio quelle 6 ore per <ride> discutere. Allora, vabbè, no, eh, parto con eh, una, una coda della precedente domanda, brevissima però naturalmente, eh, sulla questione dell'inutilità. Ora qui di nuovo c'è un eh, serio problema culturale all'interno di, del, diciamo del, del settore industriale italiano perché apparentemente o quantomeno se si va dietro a molti articoli di giornale la percezione da parte di una parte molto significativa dell'imprenditoria italiana di quello che l'università dovrebbe fare è eh, sfornare delle persone che guardano un po' fanno proprio al caso tuo, per la tua produzione di eh, microchip piuttosto che di eh, scarpe alla moda o eh, eh, chimica organica per, non eh, so, eh, macchiaggio, ok, e guarda, proprio si introducono e fanno quella cosa lì che a te serve. Ora questa cosa è un, del tutto illusoria, è un'università, qualunque tipo di programmazione universitaria ha una sua inerzia, ha dei tempi è sempre in ritardo rispetto a quello che può essere la precisa attualità che serve di volta in volta ad un'azienda, quindi le aziende hanno sempre comunque la necessità di fare una introduzione ad hoc, che poi ovviamente è un costo per loro, si capisce ma non è sostituibile cioè l'idea che l'università gli possa fornire delle persone che sono già pronte proprio per quella posizione lo può fare semplicemente se gli fanno fare un apprendistato prima di laurearsi cioè invece di aspettare di farlo dopo lo fanno prima a spese dello stato d'accordo cioè è una forma di sussidio all'università all'impresa ma non è aggirabile non è che uno può fare dei programmi universitari che siano up to date per ogni specifica realtà produttiva che si aggiorna ogni sei mesi sul territorio nazionale. È impensabile questa cosa, è provinciale pensarlo. Chiudo la, la, la parentesi precedente, vengo sull'altro punto eh, cruciale, provo ad andare più telegrafico. E, tema dei tagli. Ora, eh, L'università subisce eh, tagli costanti eh, almeno da 12 anni, e, e precedentemente non è che navigasse eh, nell'oro. Io non ricordo da quando, eh, ricordo le proteste per la, con la Pantera per la riforma Roberti e, e allora eh, il problema del definanziamento universitario era già chiaro e non si sapeva cosa sarebbe venuto dopo perché, come dire, siamo riusciti ad andare molto peggio di, di allora. Beh, però è, un, è un problema mh, di, lunghissima, di, di lunghissimo corso. Um, qual è il problema cruciale di nuovo a livello strategico nazionale oggi mi ricollego a quello che dicevo in precedenza cioè il problema della necessità di eh, tararsi a livello europeo guardate che noi possiamo contestare l'Europa su tantissime cose però a livello europeo c'è un fortissimo incentivo ad andare in questa direzione cioè nella direzione di una eh, crescita della qualificazione anche tecnologica della produzione, della produzione europea perché eh, di fatto si sa che l'Europa può sopravvivere essendo territorialmente molto limitata comparativamente ad altre realtà mondiali demograficamente e territorialmente può sopravvivere sul piano economico soltanto se qualifica molto prodotti con, a livello tecnologico a livello di valore aggiunto a livello quindi di elaborazione del prodotto questo si passa attraverso la formazione, non solo formazione tecnologica, guardate bene, cioè non semplicemente formazione di ordine tecnico-scientifico, e anche e soprattutto, ma serve una formazione a eh, letteralmente 360 gradi per riuscire a ottenere questa, eh, a livello sistemico questo miglioramento nella, nella produzione. E tutto ciò subirà ora un'accelerazione, perché eh, con tutta la, tutta la tematica della green economy, di cui si parla molto e di cui naturalmente si, si molte cose potrebbero essere anche criticate, eh, c'è cioè molto greenwashing, molta apparenza, però c'è anche un elemento sostanziale. E' è sempre più chiaro che alcuni fattori in ordine eh, di eh, come dire, tutela e riduzione dell'impatto eh, delle forme di produzione dovrà essere tenuto da conto a livello mondiale. Questa cosa è chiara a molti e questa cosa passa attraverso la, eh, un pesante investimento sul piano della ricerca e dello sviluppo. Cioè passa attraverso l'università come enti di ricerca, principalmente. E adesso che eh, verranno forniti, forse, chissà, eh, fondi europei per venire incontro a esigenze anche di rinnovamento, Beh, insomma, Questo è uno delle ultime, degli ultimi eh, vagoni che rimangono del treno che è già partito da tempo, altri paesi, ad esempio la Germania, hanno preso questo, tempo, mo questo, questo treno molto prima, quindi si troveranno già ora avvantaggiati. Se noi oggi dobbiamo aggiornare le nostre reti eh, infrastrutturali dal punto di vista delle comunicazioni informatiche, la tecnologia in una parte purtroppo significativa dovremmo andarla a prendere all'estero, pagandola. E anche una parte significativa dell'expertise. Tutto questo però è una cosa come dire, non, non, siamo ancora, non abbiamo ancora perso completamente questo treno, però eh, sta per passare. Quindi questa è una, una componente di investimento a lungo termine che o viene presa adesso oppure, eh, oppure farà eh, un deserto eh, produttivo e eh, culturale del paese. Chiudo con una piccola notazione e, mh, si dice perché eh, c'è questo problema eh, annoso della sottovalutazione della scuola dell'università nel contesto politico italiano, ma per una ragione molto semplice, tragica ma semplice. Eh, la stragrande maggioranza delle persone impegnate, delle classi dirigenti impegnate in politica in Italia... Eh, hanno una visione e sono affette da short termism cioè hanno una visione essenzialmente a breve o brevissimo termine siccome l'istruzione è qualcosa in cui si investe sul proprio paese cioè si investe su una generazione i frutti verranno presi 20 anni dopo quando si semina bene o 15 anni dopo, non dopo sei mesi dopo sei mesi si fa uno spot ok? quello, quello si riesce a incassare se non c'è una classe dirigente con questa, vorrei dire, responsabilità etica di pensare che non è che dopo i prossimi sei mesi di eh, governo c'è il diluvio, ma che hai la responsabilità di 60 milioni di cittadini per il futuro, per la prossima come dire, generazione, per le prossime generazioni, se non c'è questa presa di coscienza... Noi possiamo parlare finché vogliamo di qualunque cosa, no, no, no, non ne verremo mai fuori, perché devi, far, devi avere il coraggio di prendere, de, di formulare progetti che non incasserai tu. E se questo un politico non riesce a farlo, cambi mestiere. Basta. Insomma, eh, se queste sono le indicazioni, penso che molti dovrebbero cambiare mestiere, giustamente anzi forse quasi tutti quelli del panorama nazionale, ma questa è la mia opinione e passerei quindi alla professoressa Pinto eh, su, su questa uh, quest ampia tematica. Ecco. Allora, mh, due punti prima di mh, passare a mettere a fuoco perché mi sembra che anche una delle questioni eh, proposta era proprio l'emergenza, come risponde l'università eh, alla condizione di emergenza eh, tagli, eh, finanziamenti ehm, è sicuramente vero che l'università eh, negli ultimi anni è, è tarata, eh, ha tarato il, il proprio eh, piano eh, sulla base di quelle che erano le esigenze di termine i termini immediati di, quindi quello che diceva Andrea mi vede assolutamente d'accordo quindi non guardando in prospettiva ma veramente rispondendo a quelle che erano le esigenze proprio potremmo dire anche di una formazione di basso livello richiesta dalle imprese richiesta dalle aziende quindi davvero non andando molto, molto oltre il proprio naso Tuttavia eh, io vedo anche un movimento diverso che non è meno pericoloso o, o, più, o, tranquilli, o più tranquillizzante, nel senso che c'è una forte spinta all'innovazione, all'apertura, all'internazionalizzazione e anche riguardo alla formazione in vista dell'impresa è adesso molto più tarata Uh, su quella educazione all'imprenditorialità che punta davvero ad un cambio, si sì, direbbe un termine alla moda, antropologico, chi sono le figure che dovrebbero uscire dall'università, tanto come ricercatori quanto come eh, figure soggetti formati, ma appunto eh, abbiamo oramai tutti abbastanza familiarità con l'imprenditore di se stesso, queste figure smart, eh, capaci di... Mh, creare relazioni, di muoversi e quindi non è semplicemente il laureato che viene poi eh, impiegato nel, nel call center, sicuramente molto di quello che dico eh, sente di una narrazione eh, e ne, ne, nella realtà eh, è probabile che la gran parte dei laureati poi si ritrovi... Eh, a distanza di anni con un'occupazione veramente eh, miserabile e però c'è anche quest'altra tendenza, eh, la tendenza appunto, eh, magari guardando più a quella che dovrebbe essere la futura classe dirigente, a un forte rinnovamento eh, dell'università. E eh, qui ritorna il discorso appunto emergenza, perché badiamo bene questo è un momento cruciale di passaggio, in questo momento siamo a un cambio eh, molto, molto importante a mio avviso, che non so quanto tutti abbiano sott'occhio, un cambio proprio del paradigma dell'istruzione. Noi abbiamo conosciuto fondamentalmente negli anni scorsi eh, un cambio per quanto riguarda la eh, la ricerca orientata a quella qualità della ricerca, a quella assicurazione della qualità della ricerca eh, di impronta amburiana per quanto riguarda appunto soprattutto il nostro paese, ma che appunto è un riflesso poi delle politiche delle, della conoscenza eh, europee e non solo e quindi abbiamo conosciuto che cosa significa il governo della conoscenza in vista della, della valutazione, ovvero di quello che è il quasi mercato della ricerca, perché poi quando parliamo di valutazione di questo parliamo di quasi mercato e mercato. Adesso sta avvenendo un passaggio, ripeto, molto significativo ciò che porta a compimento una serie di processi, ma anche allo stesso tempo determina un salto, per ciò che riguarda l'istruzione che finora era rimasta, non dico immune perché non è affatto così, ma ancora eh, non toccata proprio eh, come dire, a un livello strutturale. Eh, con la eh, didattica a distanza che però andrebbe specificata nei termini eh, corretti perché didattica a distanza è un termine molto generico, invece con il passaggio alla didattica blended, poi magari se ho tempo cerco di chiarire che cosa significa questo termine che alla lettera vuol dire mischiata, poi viene anche detta in ibrida. Con la didattica a distanza dove entra prepotentemente la tecnologia, la digitalizzazione, eh, siamo eh, di fronte ad un processo eh, dell'istruzione dell'insegnamento eh, dove l'orientamento al risultato entra eh, in maniera strutturale a guidare l'insegnamento stesso. Provo a spiegarmi, la questione non è proprio... Uh, semplicissima. Già in questi anni noi abbiamo conosciuto tramite l'assicurazione della qualità e la necessità di una uh, certificazione dei corsi, uh, di un assessment come, come si dice e uh, quell'assicurazione eh, che il uh, AMBUR, uh, ha messo in atto tramite quel piano che per noi che lavoriamo all'università conosciamo bene che si chiama ava eh, quel piano di assicurazione della qualità dove di fatto tutti i corsi sono corsi appunto orientati a uh, un risultato uh, misurabile um, si è usato demagogicamente l'espressione corso di studio orientato allo studente, però qui quando si dice corso di studio orientato allo studente anche nero su bianco eh, significa corso di studio orientato eh, all'apprendimento misurabile. Eh, quindi secondo quel modello eh, di eh, punto, eh, governo dell'obiettivo orientato al risultato significa appunto garantire un processo dove eh, lo studente che viene appunto definito, eh, ripeto quando uso queste espressioni sono tutte da documenti ufficiali, un semilavorato pregiato in ingresso eh, esce eh, come eh, un prodotto finito mh, e eh, dotato appunto di una certificazione, così come un qualsiasi altro prodotto. Ebbene, questo, questo processo ora ehm, conosce un salto con la didattica blended dove entra prepotentemente, dicevo, anche l'intelligenza artificiale. Lo dico con degli slogan, magari ci torno dopo, noi siamo di fronte al passaggio eh, di una didattica ehm, Uh, data driven ovvero ad un controllo algoritmico dell'apprendimento che viene incorporato nell'insegnamento stesso cioè quando si parla di didattica uh, blended noi non dobbiamo pensare alla didattica che viene semplicemente mandata in streaming in aula ma contemporaneamente mandata in streaming o poi dopo in asincrono. noi dobbiamo pensare a una didattica in ambienti blended che sono ambienti intelligenti cioè nelle università appunto sul, verso le quali sono stati dirottati molti finanziamenti per lo più università del nord stanno avvenendo in queste ore formazioni strutturali delle aule che vengono attrezzate per poter eh, offrire questa didattica ibrida nel senso di eh, un insegnamento mediato dalla da piattaforme tutto avviene appunto anche in presenza come si fosse come se si fosse a distanza nel senso gli studenti sono dotati di dispositivi, tablet, smartphone, oltre ovviamente più di una telecamera, eh, penna capacitiva, una serie di dispositivi per cui le comunicazioni, anche in presenza, ripeto, avvengono a distanza, cioè si interloquisce con il docente tramite chat, si risponde in tempo reale, magari a dei test e mh, tutto questo perché in tale maniera eh, si accumulano una quantità di dati, grande base di dati che consentono anche algoritmicamente di poter controllare in tempo reale l'apprendimento, anche predire il successo o l'insuccesso di questo apprendimento, quindi dei singoli studenti e quindi orientare eh, in questa chiave l'insegnamento stesso. Ho detto tutto in maniera molto concentrata perché è un tema che eh, mi sta molto a cuore in questi giorni, Um, può sembrare qualcosa di là da venire di fantascientifico invece è questo quello che si sta uh, preparando ripeto, uh, il processo al momento coinvolge anzitutto le università del nord quelle che eh, si sono uh, in questi giorni posizionate ai primi posti nei ranking ma poi uh, toccherà di fatto anche agli altri Atenei eh, che avranno come riferimento come principio regolativo appunto la nuova didattica digitalizzata, la nuova didattica che eh, è mediata proprio dalle piattaforme data driven e con un'intelligenza artificiale eh, che entra a determinare ingegneristicamente proprio eh, l'insegnamento chiedo mi sono dilungata molto, ho fatto un, una corsa, non so se eh, almeno spero di aver dato alcune parole eh, chiave. Chiarissima, d'altronde effettivamente l'argomento è estremamente complesso, ma credo che fosse anche giusto cercare di, di toccarlo, perché vista anche l'attualità e il futuro prossimo di, di questo dibattito che probabilmente andrà avanti. A lungo, eh, volevo chiedere appunto a Lorenzo Fattori come vede invece l'università, da qui, da settembre, poi ma ehm, io la vedo ora eh, male, nel senso che eh, dal, diciamo, dal punto di vista del dottorato, eh, c'è un tema che, mh, che si pone subito. L'università, ovviamente, ha una dimensione di potere nell'università italiana, soprattutto a seguito delle riforme che abbiamo citato, è, è molto verticale la, la, la m, divisione di questo potere. Allora, quindi già il fatto che si stia a distanza e che rompe ulteriormente la dimensione della comunità universitaria, che già, insomma, eh, non è più tanto comunità da tanti anni e quindi, diciamo, la dico semplicemente, Uh, permette un minor controllo da parte di chi detiene meno potere sulle decisioni eh, sulle direttive date da chi, da chi detiene più potere poi ci sono delle uh, questioni intrinseche legate alla condizione del dottorando uh, che è insomma una figura debole dell'università noi abbiamo il tema del uh, ci poniamo molto il tema del benessere psicologico uh, dei dottorandi e insomma eh, il lavoro a distanza spesso significa che c'è un aumento della quota di lavoro un minor rispetto eh, anche degli spazi di vita dei tempi liberi anche perché diciamoci la verità e torno alla questione di dimensioni di potere il dottorando è sostanzialmente sottoposto all'arbitrio del proprio tutor io poi sono stato uno molto fortunato con il mio tutor ma noi riceviamo una quantità di segnalazioni che stanno aumentando sugli abusi, nel senso proprio di abuso del, del tempo e, de, e, della, e del cosa si fa fare eh, alle dottorande e ai dottorandi. E eh, poi io eh, aggiungo, eh, sottoscrivo quello che diceva la professoressa Pinto rispetto alla, a ciò che avviene con il passaggio alla dimensione eh, blended. In particolare c'è un... Um, è capitato di confrontarmi con dei colleghi che eh, però lavorano all'estero, in particolare eh, in, nel Regno Unito, dove la dimensione eh, universitaria è ancora più spinta ovviamente verso un sistema di impianto molto neoliberale, Del resto noi abbiamo preso esempio da quel sistema lì per eh, fare i disastri qua, e ehm, loro eh, sottolineavano in dei confronti che abbiamo avuto che eh, la, la distanza in quel sistema lì eh, è uno strumento che viene sostanzialmente messo in mano a chi dirige l'università per ricattare di fatto, eh, sto brutalizzando ma per essere breve, eh, ricattare di fatto eh, la docenza e eh, minacciare di passare a un sistema in cui eh, si, mh, diventerà sempre più sistematizzato che il docente fa un corso questo corso viene messo a disposizione dell'università che può utilizzarlo a prescindere dalla volontà del docente. E um, è un rischio che si pone è questo ovviamente, quindi uh, va, uh, va nella direzione in cui vorrebbe andare il paragone che um, la, la liberalizzazione della docenza che è stata proposta ogni tanto in Italia, cioè il fatto che uh, ci sia una totale liberalizzazione degli incarichi, ecco quella direzione è lì è la stessa direzione, cioè di avere una to rottura totale della dimensione di comunità, di eh, ricerca, insegnamento e studio dell'università, ma avere dei professionisti che fanno un pezzo di corso che viene messo a disposizione in maniera, quindi, la mol conoscenza molto spezzettata, non organica, e, eh, e tutto questo gestito in maniera sempre più centralizzata. Io credo che questo sia uno degli elementi che dobbiamo tenere, presenti e sui quali ragionare in questa fase. E Io credo poi che, insomma, uh, e concludo questo passaggio, uh, io credo che ci, sia, uh, ci siano dei temi, come dire, uh, non è questa l'occasione che segnala un ritorno indietro uh, rispetto a queste tendenze, uh, nel, nell'organizzazione universitaria banalmente il piano Colau veniva citato prima mh, è un, sostanzialmente una summa di tutte le più grandi um, spinte neoliberali che ci sono sul piano dell'università rispetto alle strutture in cui di fatto viene ribadito anche se non con questi termini eh, con termini più, più furbi ma viene ribadito di fatto si vuole andare verso università di serie A e di serie B la differenziazione delle strutture Um, rispetto anche al uh, nel rapporto università mondo del lavoro e università imprese viene per esempio proposto questo um, phd applicato che è la massimizzazione di tutte le strutture che esistono già nel dottorato industriale perché quelle strutture già esistono e, e c'è un'ampia casistica al riguardo e uh, insomma mh, il piano è, è corposo, noi abbiamo fatto un commento abbastanza articolato sul nostro sito, però in generale tutta la roba di cui, eh, che poi è sintetizzata nella riforma Gelmini e in quello che non si era ancora riuscito a fare nella riforma Gelmini, ma che eh, è stato riproposto a volte anche in anni recenti, per esempio da eh, Giuseppe Valditara quando era, eh, insomma... Eh, ha riavuto un incarico al ministero di recente, ecco tutta questa roba qui sta là dentro, quella è la direzione e eh, insomma quindi dobbiamo stare con gli occhi aperti bene, bene, molto chiaro eh, introduco l'ultimo tema, poi se facciamo in tempo rispondiamo anche a qualche domanda che vedo nei commenti eh, l'ultimo tema è un tema abbastanza anche questo eh, corposo in realtà eh, c'è questa, questa doppia questione, io l'ho visto da rappresentante degli studenti, eh, quando l'ho fatto ai meeting, e, da una parte in Italia è difficile diventare professore universitario, nel senso che quando uno fa il dottorato, dopo accedere in incarichi pre prima precari, poi con continuano ad essere precari, questa è veramente difficile, tanto che si consiglia di andarlo a fare fuori molto spesso. Eh, C'è cioè questo che è un tema, il secondo tema è quando uno è professore universitario, affronta appunto questa scalata, chiamiamola così, eh, fatta di precarizzazione, pressioni psicologiche, eh, questi benedetti punti organico che non bastano mai per tutti, che scatenano le guerre intestine all'interno dei dipartimenti, dei corsi di laurea. Per, per chi deve accedere, a, per chi deve diventare associato, ordinario, eccetera, eccetera. Sono un tema. Eh, molti professori non vedono la promozione per anni. È questo un elemento che disturba anche la didattica, secondo me lo è, però vorrei anche sentire da voi, e soprattutto si può cambiare questo sistema, inizierei con il professor Zoc. Sì, Gra grazie e, eh, mi permetto come al solito di non stare esattamente alla su rispondo subito a quello che mi ha chiesto prego, ma prego. Eh, mi aggancio alla, alla coda dell'ultima questione su cui non, non ho detto nulla sul tema della didattica a distanza non è un tema, eh, ricordo che le, le, le analisi fatte da Valeria Pinto siano esemplari, non richiedano cioè, si possono approfondire ma eh, quello è la materia reale della discussione c'è solo una piccola osservazione, una Duplici piccole osservazioni. La prima, io credo che bisognerebbe fare, bisogna fare molta attenzione a distinguere il problema contingente dal problema strutturale. Il problema strutturale è quello che eh, la professoressa Pinto ha chiarito ed è un progetto reale, abbastanza chiaro, complessivo di progettazione dell'università che ha problemi specifici. Ovviamente la presente crisi legata al Covid eccetera fa da accelerante, e questo è vero, e bisogna anche fare attenzione però a ehm, non creare una situazione di ehm, intolleranza ora rispetto a soluzioni che possono risultare contingentemente necessarie e sulla base di un giustificatissimo timore che questo diventi una, la base per fare altro e più stabile e più pericoloso. Però la questione va veramente eh, trattata con molta attenzione, perché il, il pericolo di ehm, investire una questione eh, di, di fatto emergenza nazionale corrente, se ci sarà, naturalmente noi tutti auspichiamo che non ci sia alcuna recrudescenza virale eh, in autunno e quindi non ci siano questi tipi di esigenze, ma nel caso in cui questo accadesse, eh, diciamo eh, certe soluzioni possono essere semplicemente obbligate o più semplicemente le migliori soluzioni disponibili a breve termine questo è una che non toglie che siano un potenziale rischio a lungo termine per le ragioni dette in precedenza e sul tema specifico dell'università dell di serie A e di serie B proprio alla luce della didattica a distanza, se vado a vedere quello che è già accaduto in paesi più avanti nella rivoluzione neoliberale del nostro, ehm, la tendenza è già e tenderà a essere sempre di più quella, ehm, eh, nella nostra concezione di università, sulla base di una lunga tradizione sin dal Medioevo, l'idea è esattamente quella di un luogo di eh, creazione anche di una comunità universitaria che ha una componente di insegnamento in senso tecnico e una componente di eh, diciamo così, socializzazione, che però non è semplicemente andare a bere la birra assieme, è una socializzazione nel senso profondo del termine, della creazione di reti, relazioni, conoscenze, sia verticali, quindi tra studenti e docenti, sia orizzontali. Questo fa parte della sostanza dell'università da sempre, non della contingenza. D'accordo? Non è che la, la, la strutturazione, la costruzione di relazioni sia un elemento eh, accidentale, è un elemento che è sempre stato fondamentale. E di fronte ad una progettazione di estensione della didattica a distanza in forma sistematica o telematizzazione dell'insegnamento, la eh, divaricazione che io vedo è quella tra università di serie A, che sono università che in realtà rimarranno quel, un, sul modello classico, cioè sono università a Oxford o a Cambridge o a Yale eh, si andrà per creare relazioni sociali quelle lo consentiranno ancora a caro prezzo naturalmente quindi con una eh, soglia censitaria molto forte le altre diventeranno delle sorte di eh, mega licei in cui possiamo replicare lezioni standardizzate per un numero n di anni, perché non si fa più ricerca, quindi si replica semplicemente un programma eh, standard, buono per tutte le stagioni. Questa divaricazione tra ricerca, di università di ricerca e università di didattica, corrisponde anche a due modelli di progettazione sociale, uno in cui rimane una componente di socializzazione, l'altro no. Chiudo questa, eh, questo punto e vengo al, al tema che mi è stato chiesto realmente e ho risposto ad altro. E, eh, difficoltà a creare universitaria, riforma della docenza, eh? <ride> domande terrificanti. E, eh, allora... E, la risposta più breve e concisa che non risolve tutto ma eh, credo che risolva una parte molto significativa è che eh, se vengono creati dei colli di bottiglia particolarmente onerosi dal punto di vista del sistema per cause essenzialmente legate alle risorse disponibili, cioè se i, i, i punti d'accesso strutturati sono essenzialmente pochi e inadeguati, dal punto di vista della domanda, eh, naturalmente questo genera eh, due processi. Un processo è il processo di ehm, disaffezione da parte del corpo decente. Il secondo processo è un processo di ehm, tendenziale, mi esprimo in maniera eh, brutale, corruzione del corpo decente. Corruzione in un senso se vogliamo, bonario, ma in sostanza tentativi, cioè nel momento in cui eh, eh, la situazione in cui ci si trova costantemente è quella in cui i meritevoli, i realmente meritevoli, eccedono sempre ampiamente le possibilità di accesso reali, si sa già che si farà una selezione che non terrà conto più del merito. Non lo potrà fare, perché se io un congruo numero di meritevoli dovrò comunque eliminare delle persone che dovrebbero entrare dovrebbero avere accesso ma di fatto non possono non possono, non ce n'è, non ce n'è per tutti quindi a questo punto si innescano naturalmente dei principi che aggirano la componente, ci cioè, sì, no ma noi diamo per scontato che sono bravi e poi cos'altro possiamo considerare? Questo tipo di dinamica del poi cos'altro possiamo considerare è quella che innesca tutti i notissimi processi di, eh, che vengono spesso denunciati in maniera, a mio avviso, ehm, sciocca, cioè inconsapevole di qual è il loro la loro effettiva natura, in cui eh, di fatto devono occorrere nei giudizi di promozione, qualificazione, eh, riconoscimento, finiscono per entrare delle componenti all'otria, componenti differenti, componenti che non hanno a che fare con la ricerca e con la didattica, componenti che quindi non dovrebbero avere luogo, non dovrebbero avere posto, ma che di fatto devono aver posto. Tutto questo è strettamente legato a questo, questa eh, struttura colli di bottiglia, che parte con i dottorati e che poi continua per restrizioni progressive. E quanto alla riforma della docenza, io eh, qui mh, probabilmente mi, eh, forse, forse eh, sarò in, in minoranza, ma io credo che eh, nelle sue linee principali la riforma di cui è, come dire, frutto del sistema attuale di accesso con la distinzione tra abilitazione e poi ehm, eh, ingresso in ruolo, quindi con due livelli, sia una, nelle sue linee generali dico, sia una buona soluzione. Cioè, non, non credo che sia opportuno a, a tentare di mettere le mani per la millesima volta all'ennesima riforma epocale dell'università abbattendo questo sistema. Questo sistema ha diversi pregi in linea di principio, cioè se viene fatto funzionare ha senso. La componente dell'abilitazione dell è una componente che, fa da, che dovrebbe fare da scrematura preliminare eliminando essenzialmente coloro i quali non hanno la, una qualifica e una seconda componente concorsuale dovrebbe come dire, eh, operare su una base già elevata a punto di vista della qualità, operare una selezione in, nei termini di ciò che più si attaglia o si adatta al, allo specifico dipartimento, allo specifico contesto di insegnamento. Quindi la, la, il, il, lo schema generale, uno schema che mi mio visto, va preservato e va però ampiamente migliorato nelle modalità particolari, cioè in, in tutte le forme particolari di valutazione dei titoli, valutazione, responsabilizzazione delle commissioni perché questa è una questione assolutamente cruciale, in tutti i sistemi apicali come l'università, come la magistratura, e qui mi taccio perché come dire, sappiamo già troppo, in tutti i sistemi apicali si viene giudicati da propri pari sostanzialmente. Cioè non, non ci si può appellare realmente, se non per ragioni formali, a un'istanza ancora superiore. Ma in tutti i sistemi del genere hanno bisogno di un funzionamento moralmente commendevole, perché se si è giudicati dei propri pari e non si può come dire, ricorrere al papà che risolve la, il contenzioso, bisogna avere una propria addirittura. Qual è la cosa più prossima per contenere gli abusi a livello di giudizi di pari? La trasparenza e l'attribuzione di responsabilità, cioè chi ha deciso cosa deve essere sempre eh, nelle condizioni di dover Rispondere non necessariamente rispondere personalmente, moralmente delle decisioni prese hai dato l'abilitazione a Tizio e non a Caio benissimo, questa cosa, i dati sono pubblici ma nessuno li guarda e nessuno che ce ne faccia un, giorno, un, un, un articolo uno, uno, uno, eh, sopra gli articoli si sprecano su questioni di solito abbastanza marginali di eh, corruzione in senso proprio, mentre questo è il, un punto in cui una sorveglianza pubblica andrebbe fatta. Ci sono, io potrei, che naturalmente non lo farò, eh, ma potrei indicare eh, dati che sono disponibili in rete in cui si possono vedere delle cose che farebbero gridare eh, vendetta al cielo dal punto di vista di come sono redatti alcuni giudizi ovviamente nessuno lo farà dall'interno del sistema, perché farlo dall'interno del sistema significa creare nemici tra i propri pari e questa è una cosa che non funziona nel suo sistema, questa cosa è quella cosa che devono fare dall'esterno, i dati pubblici servono per questo chiudo qua e poi magari qualcuno potrà litigare ulteriormente sul tema <ride> professoressa Pinto se vuole aggiungere qualcosa a questo tema spinoso Ehm, Anch'io eh, approfitto per fare un passo al, alle questioni precedenti. e mh, eh, Volevo tornare un momento sulla possibilità appunto, di quella divaricazione che prima era fatta presente da Andrea Zocchio tra ehm, università mh, di elite che avverranno necessariamente in presenza e, eh, e quindi con una componente molto limitata del, del librido e quindi università dove effettivamente la, il legame tra insegnamento e ricerca è eh, mantenuto stretto invece la grande massa poi di quella istruzione ripeto che oggi sempre più viene chiamata terziaria che invece avverrà a distanza ripeto il piano di eh, digitalizzazione nazionale che poi si lega all'agenda anche digitale pensata in Europa ne parla molto chiaramente, vedevo tra, le, tra i commenti, tra le domande un, un richiamo una domanda eh, in relazione all'associazione all 3L, l'avevo intravista, ma che ruolo Ora, giusto visto che è stata avanzata questa questione, dico proprio riguardo a questo, a questo passaggio, a questo salto verso l'università digitalizzata, c'è un quaderno molto significativo dell'associazione 3L risalente appunto al 2017 che può darci un quadro piuttosto preciso di quello che adesso sta avvenendo, Ma Uh, ritornando appunto a questa, uh, questi due modelli, università per elite, pochi centri qualificatissimi e invece questa università per la massa che uh, appunto avverrà in gran parte proprio attraverso uh, i MOOC cioè questi corsi online per la massa appunto, eh, per quanto rivisti, ristudiati, perché il, il prodotto è un prodotto oh, vecchio, ebbene anche lì si pone la questione eh, docenza, nel senso che eh, dato anche l'accompagnarsi oramai sempre più frequente ehm, ai corsi in lingua, parlo del nostro paese, in lingua italiana, eh, affiancarsi a questi di corsi in lingua inglese, noi vedremo che questo combinato disposto didattica a distanza e eh, corsi in, in inglese, darà luogo appunto ad un mercato veramente globale dell'istruzione dove sarà possibile attingere a manodopera eh, a basso costo, ma, eh, anche qualificata, nel senso che se eh, questo, guardo al mercato orientale posso avere per dei corsi a distanza tenuti in inglese davvero un'offerta molto conveniente sia in termini di risparmio economico sia in termini di risparmio di energie, perché chi mi farà lezione da lì non porrà problemi, non porrà questioni legate a una condizione di precarietà da superare, sarà una persona appunto che eh, esaurito il compito della erogazione del corso o meglio di quelle unità di apprendimento che vanno poi a, a comporre il corso, sarà appunto una persona che non creerà eh, problemi. E, e quindi come dire, noi dobbiamo pensare la docenza del futuro guardando a questo mercato che diventa davvero sempre più globale. Eh, da noi si parla di internazionalizzazione ed effettivamente oramai questa componente eh, aggiunge un nuovo tassello, nel senso che ehm, nuove figure, che eh, c'è cioè un'espressione piuttosto efficace, no? droni della ricerca queste nuove figure di ricercatori eh, smart eh, molto capaci svelti reattivi ecco questi nuovi ricercatori che eh, molto eh, proiettati eh, sul livello eh, europeo e internazionale stanno modificando un po la scena dove la, non è più semplicemente come un tempo la fedeltà tradizionale della vecchia università baronale, punto, potremmo dire comunque eh, importante, ma la capacità davvero di raccogliere, raccogliere fondi. Oggi a un, eh, un ricercatore IRC non si nega un posto in un'università, salta ogni selezione, Uh, io non, non, non metto assolutamente in dubbio, quando dico salto ogni selezione non sto dicendo che parliamo di mh, figure non qualificate, però sicuramente sono figure diverse, dicevo, dove ciò che conta è la capacità appunto di uh, portare denaro e per questo vengono giudicate, quindi uh, una università dove... Uh, um, c'è cioè la possibilità di avere, grazie a questi ricercatori, grandi fondi, e eh, appunto potersi proiettare su questo ehm, scenario eh, globale e internazionale eh, non sono assolutamente adesso eh, l'affare del momento, insomma, ce li, ce li si contende. Quindi va tenuto conto anche di queste, di queste nuove eh, figure che appunto sono settate veramente su, uh, scusate il termine forse non, non proprio <coughs> eh, bello, ma sono realmente settate su uh, parametri e criteri eh, eh, diversi, eh, settati potremmo dire direttamente sulla valutazione internazionale, dunque per rispondere a quei criteri, parametri, soglie, eh, indici, indicatori, che hanno trasformato proprio il processo di, di, di selezione, dove non c'è più un giudizio, un giudizio tra pari, ma eh, di fatto cosa che non garantisce affatto quella oggettività che invece eh, viene presentata, ma appunto non c'è più un giudizio, ma una valutazione che si pretende oggettiva, in realtà appunto eh, tale non è, Uh, anzi, il fatto di poter in qualche modo avere come giustificazione questi dati oggettivi ha per certi versi mh, reso ancora, uh, ancora meno uh, trasparente il processo di selezione, perché appunto come sono, stati decisi, come sono state decise queste, queste soglie. Mh, Tramite algoritmi e diciamo, l'algoritmo è in molti casi davvero una scatola, una scatola nera, però funziona la cosa in termini appunto di eh, immagine, per cui alla fine eh, in termini di media, di, di giornali, eh, l'AMUR è arrivata, eh, l'AMBUR che stabilisce appunto questi criteri per quanto riguarda l'abilitazione nazionale, ma non, non semplicemente questo: l'AMUR si è presentato come questo soggetto eh, capace di molari, moralizzare l'Accademia Italiana, di fatto sottraendo e annettando ogni giudizio che di fatto. Sapendo piegare questi criteri comunque si esercita ancor più come arbitrio, insomma, basta controllare un paio di riviste di, di, di fascia A, appunto, perché le riviste oramai sono classificate e il, il gioco è fatto. Però i processi comunque, al di là delle intenzioni, al di là di questi giochi, eh, hanno cambiato anche proprio la figura della, della docenza inevitabilmente, la figura del ricercatore che oramai è un ricercatore imprenditore e quindi le cose al di là delle intenzioni mutano, cambiano, sono processi che è difficile con, controllare eh, nel momento in cui accadono. Purtroppo eh, ne abbiamo condizione soltanto a cose fatte molto spesso, Io mi fermo qui. Grazie mille. Eh, siamo entrati nei nostri minuti di recupero, chiamiamoli così, e quindi darei la parola a Lorenzo Fattori su questo punto che sicuramente lo riguarda in prima persona da, da vicinissimo. Sì, anche sì, un po' eh, in generale insomma noi come organizzazione, è uno dei temi fondamentali con i quali ci dobbiamo confrontare ora, posto che ehm, la premessa da fare è che in Italia abbiamo un sistema che è fortemente sottodimensionato rispetto alla popolazione e allo diciamo, spessore eh, del paese, la rilevanza del paese sullo scenario internazionale. Va, non so se questo possa prendere come parametro, però diciamo comparativamente ehm, può, può dare un'indicazione. Quindi questo acuisce i problemi. Poi, eh, insomma, ciò significa eh, che ehm, la selezione sarà più dura, cioè più dura nel senso che eh, taglierà fuori più persone rispetto a quanto invece potrebbe essere. Poi c'è cioè, il tema fondamentale è che la selezione in qualche modo va fatta per le carriere. Allora, uno dei problemi del sistema italiano è che si avvale fortemente... Di ehm, posti di lavoro precari. Ormai, eh, credo da due anni fa o dall'anno scorso, comunque già da più di un anno, eh, i lavoratori precari nell'università della ricerca hanno superato il numero di lavoratori stabili e questo già basta questo a dare un'indicazione. Io credo ecco, della scarsa programmazione che insita nel nostro sistema e ovviamente queste cose insomma c'è ampia, um, ampia evidenza nel, negli studi proprio sulle carriere um, che uh, questo un influenza un'influenza negativa sulla qualità della ricerca sulla uh, profondità ecco del lavoro di ricerca anche perché banalmente uh, la Larga parte del tempo dal ricercatore non è utilizzato per fare ricerca, ma per trovare un nuovo posto di lavoro, se è a termine. Quindi ehm, già questo è un elemento. Dati alla mano di chi fa l'assegno di ricerca, non parlo del dottorato, parlo dell'assegno di ricerca, circa il 9,5% arriva a essere stabilizzato, quindi ehm, alla qualifica di professore associato. 9,5%, anche questo insomma dà un'indicazione, dello spreco di risorse anche che fa il nostro sistema, perché poi non riesce appunto a dare spazio a uh, questo personale che è stato formato. In particolare, insomma, si ragionava sul, uh, sul meccanismo di selezione, ma insomma c'è ormai ampia letteratura sul fatto che uh, il sistema di selezione che c'è in Italia, il publisher um, Publisher Perish viene soprannominato, Uh, implica una serie di grosse distorsioni. Inoltre, come ulteriore distorsione, c'è cioè il fatto che in Italia il reclutamento è fatto a quando capita capita. Noi andiamo avanti da anni con i piani straordinari. Anche il significativo, va riconosciuto investimento che sta facendo questo governo, un uh, miliardo e quattro di euro nei prossimi tre anni, che comunque non ci riporta a livelli di PIL, di, di investimento di quota PIL paragonabile a quello dei paesi della nostra stessa fascia restiamo comunque indietro ma comunque gran parte di questo investimento va su un piano straordinario cioè, una delle cose che più urgentemente si dovrebbero fare è un, la predisposizione di un reclutamento ordinato e ciclico prima ancora di andare a mettere mano nei meccanismi che sono comunque da modificare ma ordinato e ciclico cioè ogni anno ci sono cioè quel numero di posti a disposizione. Una, pro, una programmazione, il minimo che dovrebbe fare uno Stato eh, diciamo, che guardi al futuro, non è eh, qualcosa di eclatante. E poi come ulteriore elemento, um, io credo, um, tra parentesi, eh, rispetto al tema del personale precario, una, una cosa urgente da fare, la riforma del preruolo. Molto di questo personale precario non sta neanche con l'assegno di ricerca, sta con borse, borse che non hanno neanche ehm, i, come dire, eh, tra, i, tra i contratti precari l'assegno è più tutelato. Cioè comunque, eh, la oddio non mi viene il termine. Insomma, ci sono una serie di tutele eh, dentro l'assegno di ricerca, eh, i fondi previdenziali, ecco. Eh, lo so che è larga come definizione però per, per capirci che per esempio le borse non ci sono una delle urgenze sarebbe una contrattualizzazione più civile anche per quella fascia di precariato che purtroppo pare sia inevitabile avere nel sistema universitario e eh, tra parentesi, questa è la polpetta avvelenata contenuta nel piano Colao, diciamo l'unica Cosa valida forse là dentro rispetto all'università? Un specchietto per le allotole, forse non lo so, um, con cui dicevo: quindi riforma del preruolo, reclutamento ordinato e ciclico. Queste sono le basi per la costruzione di un sistema universitario più adeguato, perché insomma, e, um, e, e poi vabbè, eh, lo citava la professoressa Pocanzi, il, il tema della classificazione delle riviste che comporta una serie di distorsioni eh, enormi eh, proprio anche nella, negli strumenti che stanno in mano a chi è più organizzato, quindi alle cordate più forti per, diciamo così, strutturare la partecipazione ai passaggi di carriera. Ehm, Diciamo così, con, con gli strumenti che, che la legge gli mette in mano, quindi insomma, conosciamo poi eh, le, la casistica, il doping citazionale, il salami slicing, tu, tutte robe di cui esiste ormai un'ampia evidenza. Quindi, diciamo questo, ehm, perché porsi questo tema? Ecco perché, eh, ce ne accennavo poc'anzi, c'è eh, un'influenza diretta e sulla salute mentale del ricercatore e sulla qualità della ricerca che emerge e sulla qualità generale, diciamo, del contesto della comunità universitaria. Eh, quindi nel quadro di un investimento ancora più ampio da fare, queste sono le prime cose che andrebbero affrontate. Ci sono insomma ormai ampi studi che eh, ipotizzano sistemi diversi, ehm, ma già affrontare queste cose qui sarebbe un, un netto passo in avanti, rispetto alla situazione attuale. Um, su questo in realtà peraltro ci sono anche uh, proposte già presenti in Parlamento, uh, una delle quali è proprio ispirata a questo percorso che, ha fatto, che abbiamo fatto noi dell'AD insieme alle FLC negli anni passati, che si è chiamato Ricercatori determinati e uh, io credo ecco che, come dire, se, uh, piuttosto che uh, demandare a pacchetti di, eh, di tecnici esterni la stesura di grandi piani eh, ecco la politica il governo farebbe bene invece ascoltare le parti sociali che oltretutto eh, su questi temi qua hanno una visione abbastanza comune in realtà eh, rappresentata più e più volte peraltro eh, nelle sedi opportune anche nel CUN nel CNSU e eh, insomma gira un po' di conseguenza non, eh, a volte come dire ehm, per far bene basta anche fare le cose semplici eh, su questo io diciamo mi bene grazie mille allora si è fatta una certa in realtà c'era qualche domanda eh, per esempio ne leggevo una sul, sulle sul fallimento delle triennali ma ci sarebbe da aprire veramente un discorso enorme sul processo di Bologna e non ci servono altre 5-6 dirette forse, eh, quindi visto anche che abbiamo sforato un po', io eh, chiuderei qui, eh, voglio ringraziare i relatori che sono stati bravissimi, tra l'altro hanno pure risposto in maniera autonoma a qualche domanda che arrivava durante i loro interventi, eh, grazie quindi Andrea Zoc, Valeria Pinto, Lorenzo Fattori, grazie a Gian Domenico Potestio che sta in regia, e grazie alle associazioni che hanno organizzato questo quest evento, Sottosopra, Critica Economica, La Fionda, Associazione Minerva e Osservatorio Globalizzazione, gli altri stati generali non finiscono qua, domani ci sarà un incontro sull'Europa, Europa Tecnocrazia o Democrazia, ore 18.30, interessantissimo, grazie a chi ci ha seguito e alla prossima. Grazie, grazie, buonasera. Ciao. Grazie a voi, Ciao. buonasera. Ciao.